Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e prima di iniziare voglio ringraziare Alessandro Pettenuzzo di TZ Sim Project perché, perché mi ha contattato un paio di giorni fa, ve l'avevo anticipato che c'è una sorpresina ragazzi, proprio chi mi segue, che ha seguito le mie gare strampalate su um, Automobilista 2, ho detto c'è una sorpresina vi avevo anticipato perché, appunto, Alessandro mi ha contattato perché mi ha detto guarda Fabri ti voglio mandare qualcosa, allora non voglio anticiparlo subito, perché voglio che faccia tu una recensione. Ora, allora, Alessandro ha capito che, che tipo sono io perché mi segui sul canale e ha capito che io sono uno che, insomma, non, non sono un tecnico, non ho tutte queste, queste conoscenze, diciamo, tecniche di, certi, eh, diciamo, di certe periferiche, ma eh, sono uno che cerca di essere il più onesto possibile eh, facendo vedere le emozioni che certe periferiche possono offrire all'utente finale quindi eh, siccome questa mia tipologia di ehm, recensire i prodotti gli piace ho detto guarda Fabri te lo mando ma proprio perché voglio una valutazione onesta di un giocatore lo aggiungo io medio perché lui è stato molto... <ride> <ride> molto rispettoso però giocatore medio l'utente medio l'utente finale medio non troppo tecnico ma neanche troppo scarso chiamiamo così proprio per avere le impressioni di, di, di, del giocatore eh, che non abbia troppe conoscenze tecniche ma proprio per eh, quelle che sono sensazioni di feeling che questa periferica può offrire Alessandro mi ha mandato la base Direct Drive della Camus, ragazzi, che vuol far concorrenza con i suoi prezzi competitivi. Sì, è l'azienda la, cinese che fa Camus e mi ha mandato la base, l'unica da 15 Nm. Poi ci sarà anche quella da 8, mi anticipava. E io sono felicissimo. C'ho tre colli qua. Sono tre colli. C'è una base, ovviamente, per adattarla alla mia postazione. Perché Alessandro ha pensato anche a questo, ovviamente. Ed in più c'è una corona che adesso vedremo. Quindi adesso devo procedere all'unboxing. TZ Questo video non è sponsorizzato. Non è sponsorizzato, nel senso che io questo qua lo provo. Se mi piace, glielo pago. Se me lo voglio tenere. Eh. Non, non è una tentata vendita perché gli ho detto non c'è una lira, <ride> però eh, non, è, non, non è sponsorizzato perché poi questo qua finita la recensione glielo devo restituire, quindi devo fare attenzione a non, a non smembrare troppi cartoni perché poi li devo riutilizzare, poi devo rileggere bene bene bene tutti i passaggi mi ha spiegato, Alessandro è stato veramente a livello di professionalità, Alessandro è, è quello che mi ha fatto vedere fino a ora. e ragazzi non mi ha venduto niente, cioè... Eh, non mi ha venduto niente a disposizione molto disponibile su whatsapp per i miei dubbi e manco ho ricevuto il volante ah, ce l'ho ricevuto adesso le premesse con la TZ Sim Project sono ottime eh, perché sono messo, io Alessandro lo conosco da 5 giorni ragazzi eh, non è che mi ha contattato lui, contattato lui come vi dicevo allora adesso apriamo facciamo attenzione come dicevo a non smembrare i cartoni perché allora questa qui eccola qua questa è la scatola della corona ragazzi allora subito subito subito eh, però ha il suo peso eh. ovviamente con tutta l'onestà di questo mondo non è il design che mi fa impazzire di più però intanto c'è il suo peso ragazzi non so quanto pesa però forse un bel chiletto e mezzo ce l'avrà eh, penso che la prima cosa sono i pulsanti che non sono quelli a livello di design di ultima generazione o che sono accattivanti però devo dire la verità che la, la consistenza del volante è comunque impressionante per quanto riguarda uh, le marce mi pare che sia magnetico il feeling è caruccio, mi piace la gomma questa qui Utilizzata per l'impugnatura, ovviamente bisogna utilizzare dei guanti però così di prima acchitto mi sembra di buona qualità però questa qui problematica è che se ti sudano le mani, poi ti fa le pallette di colla, e poi ci sono questi encoder, no? Gli encoder, ho la sensazione che bisogna fare attenzione a che tipo di utilizzo si fa perché è molto sensibile anche, si se sentono gli scattini, ovviamente. E poi ci sono Gli switch Come si chiamano Questo invece è un selettore Ma Devo dire che con tutta onestà La fattura a livello di materiale Mi pare veramente buona Soprattutto la parte del quick release eh, Vedo che ci sono eh, Gli spinotti di aggancio con la base Che sono veramente Belli che pronunciati E questo sicuramente conferisce Una sicurezza a livello probabilmente di appoggio Per quanto riguarda Uh, le marce mi sembra pure che siano di buona fattura l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è la, la, de la, la decisione di utilizzare questo tipo di pulsante questi selettori che comunque mh, secondo me conferiscono meno design di quello che meriterebbe questo tipo di, uh, di volante però eh, devo dire che il peso comunque dà questa certa sicurezza a livello di... di mh, come si dice, di presenza fisica del vola, della, della ruota quindi non male anche se il design in tutta onestà, non è che mi fa impazzire tanto eh. però stiamo parlando di gustibus quindi di gusti personali tali rimangono quindi. bene, abbiamo visto la corona adesso vediamo il pezzo forte la base oh, eccola qua Cioè, pesa comunque ragazzi non è che non... andiamo subito a prendere oh mamma mia sì, sì, ragazzi, pesa. Mamma mia. Allora. Beh, eh, dicono che la base. base economica. <ride> Porca miseria, ragazzi. Allora. Ovviamente istintivamente devo dire la verità che sono sorpreso positivamente dall'insieme eh, della qualità del materiale che è stato utilizzato cioè veramente si sente che il massiccio non è mm, non è un qualcosa di cheap ci sono dietro tutti i collegamenti un massiccio alimentatore ragazzi mi forniscono pure l'adattatore per la presa europea perché la presa è quella americana allora ragazzi le conclusioni per quanto riguarda questo camus, delle prime impressioni di questo unboxing è che sicuramente sono sorpreso positivamente da un lato e negativamente dall'altro cioè positivamente per quanto riguarda la qualità dei, dei, del materiale perché senza ombra di dubbio posso dirlo tra il peso, la qualità, visivamente eh, il, anche il design perché no eh, è molto è, è fatto molto bene devo dire la verità cioè ha un peso porca miseria oh, io dicevo lì facevo lo sborone eh, non pesa invece pesa ma ma sti tasti pulsanti pulsanti ma perché no, dici, ma ti sta impuntando ma sì perché i tasti comunque nella guida sono importanti anche il volante probabilmente quando aggiorneranno faranno la, la... La versione meno potente spero che possano uh, rettificare questa cosa qua e soprattutto utilizzare dei tasti moderni cioè ormai l'RGB le luci le cose le cose fighe allora e ecco, qua mi potreste dire ma Fabri eh, questi vogliono competere con i grandi e fare dei dei prezzi abbordabili ma scusate ragazzi ma se una base di questa, comunque qualitativamente. Se io gli devo mettere 20 euro in più di tasti luminosi o, o tasti super fighi e soprattutto li tolgo da qui. Magari ci risparmio pure a mettere. Cioè, concentrati sulla corona, metti 4-5 tasti in più sulla corona, e basta. Cioè. Non ha, non ha senso metterli qua. Non ha proprio senso, però devo dire la verità che sono comunque impressionato, ragazzi. Non vedo l'ora di montarla e vedere quale sarà il feeling. Quindi non è un giudizio né finale, né un... è solo una critica costruttiva, che questa cosa qua potevano comunque evitarla, secondo me, e potevano progettare questo tipo di corona in modo diverso. Quindi ragazzi, se questo unboxing un po' particolare e sorprendente vi è piaciuto, lasciate un commento, un like, iscrivetevi al canale, perché poi ci saranno ovviamente le prove, perché farò più video eh, possibili, per poter testare questo volante qui, l'unica cosa tecnica che vi ho detto è che è un 15 Newton Meter. Poi il resto come funziona non mi interessa, voglio solo sapere quelle che saranno le emozioni che riuscirà a restituirmi. Quindi, ragazzi, come da Fabris è tutto, un abbraccio, ciao!